Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono arancia, uova, zucchero semolato, burro morbido, farina di tipo 00, lievito per dolci, manillina e per la salsa all'arancia, zucchero, arance biologiche e scorze d'arancia. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'arancia che abbiamo tagliato con tutta la boccia. La facciamo tritare per 10 secondi a velocità 9. Mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, inseriamo lo zucchero, le uova e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 minuti. a velocità 4 Aggiungiamo l'arancia il burro morbido la farina di lievito facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 Trasferiamo adesso l'impasto in una teglia con apertura a cerniera del diametro di 22 cm che abbiamo rivestito sul fondo con carta da forno e burrate laterali. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 35-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto e dopo rovesciamola su un piatto da portata prepariamo adesso la bagna all'arancia mettiamo all'interno del boccale la scorza dell'arancia e lo zucchero e li facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 Liriamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il succo d'arancia. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti. 100 gradi. Velocità 2. Versiamo la bagna sulla torta e decoriamo con delle fette di arancia. Torta all'arancia. Grazie e alla prossima ricetta.